Informazione fiscale a Villa Erba per l'evento Lo scenario delle professioni oggi e domani, organizzato da Team System e European House Ambrosetti. Con noi eh, Ferruccio De Bortoli che eh, modera i lavori di questa giornata. Si parla oggi delle professioni eh, e dell'evoluzione futura delle professioni. Quali sono le sfide e le opportunità che si presentano? Ma la sfida che le professioni hanno di fronte, la più importante, è quella della transizione digitale per la quale sono preparate per un certo aspetto e impreparate anche perché questa sfida è più facile o meno complicata da affrontare con dimensioni più grandi. Questo, se pensiamo diciamo, al mondo industriale è chiaro che le piccole e medie imprese hanno più difficoltà rispetto alle grandi a fare gli investimenti che sono necessari per la transizione digitale, quindi il tema diciamo, della dimensione, della specializzazione, dell'attrare anche competenze informatiche che con il mondo delle professioni a volte nulla hanno a che vedere, insomma no, se penso, penso soltanto agli avvocati, penso ai consulenti del lavoro, penso ai, ai commercialisti e agli esperti contabili, quindi questa diciamo, che è la sfida più importante. Non è solo però una sfida tecnologica, è anche una sfida culturale, perché significa condividere dei dati, che non è semplice per il mondo delle professioni, condividere dei dati, avere una, una visione diversa rispetto alle logiche di mercato, le professioni liberali nel nostro paese sono state abituate a cominciare dalla mia, a considerare i mercati come cortili di casa, non sono i cortili di casa, sono luoghi nei quali arrivano altre competenze che magari nulla hanno a che vedere con la preparazione specifica dei professionisti, però possono essere competitive e questa è una sfida culturale, però da, dai lavori che ho l'occasione di moderare vedo che questa consapevolezza è molto diffusa, la preparazione, l'internazionalizzazione, diciamo, la crescita culturale delle professioni italiane, è qualcosa di confortante. E quindi diventa un'opportunità? Beh, le opportunità ci sono, nel senso che però non possiamo pensare che le opportunità siano disgiunte dai rischi. No? È chiaro che quando ci sono molte opportunità che sono offerte dall'innovazione nel suo complesso, è ovvio che queste opportunità portano con sé una serie di rischi, e anche una selezione diciamo, naturale tecnologico darwiniana, possiamo chiamarla così, che è più feroce di prima. Insomma. Ci sono meno eh, luoghi sicuri, ci sono più eh, giungle in però nelle giungle ci sono anche delle ricchezze inesplorate. Una linea sottile quindi che divide sfide e opportunità. Assolutamente sì.